Siamo qui per un tema che ha strettamente rapporto con l'argomento generale. Anzi, io sono particolarmente lieto del fatto che si sia voluto porre in grande evidenza l'argomento che ora sarà trattato dal direttore del Museo Egizio, mentre noi altri faremo la pars adiecta, come si dice in latino. Lui sarà il vero protagonista, perché il mondo classico greco-romano non era autosufficiente. E sono i classicisti che hanno questo orgoglio mal riposto. Quando Ecateo e poi Erodoto sono andati in Egitto, hanno scoperto che l'antichità era molto più antica dei Greci. E Platone ha scherzato un po' su questo fatto dei Greci che sono fanciulli rispetto a una civiltà antichissima, ramificata, influentissima, no? diceva Marx che Platone ha copiato le caste egiziane e le ha trasferite nella Politeia, no? la Repubblica di Platone è una brutta copia delle caste egiziane, quindi mondo antico, ecco, il mondo antico è molto più grande, purtroppo è difficile conoscerlo tutto, questo è fuori di dubbio. La nostra ignoranza dell'Oriente ci porta ad un atteggiamento di sufficienza verso quell'altra antichità. Quindi per fortuna il direttore dell'Egizio ha accettato di dare una mano ai nostri lavori affrontando un tema eh, fascinoso e anche Fortunatamente documentato, no? perciò il titolo dell'incontro è Il papiro dello sciopero. E infatti mi taccio rapidamente pregando subito eh, il direttore Christian Greco di illuminarci un po' sullo sfondo, su come è nota eh, questa preziosa documentazione, cosa significa, che epoca risale e noi altri faremo un po' di chiose nei limiti delle nostre conoscenze, ma innanzitutto le farà il direttore del Parco archeologico di Ercolano, che come vedrete ben presto ha molte informazioni di cultura materiale da fornirci. Grazie dunque. Sono io che ringrazio il professore, in realtà in minoranza sono io oggi, che è di fronte a, a tanti classicisti e devo cercare di presentare un periodo non semplicissimo ma importantissimo oh, dell'antico Egitto. Allora cerchiamo intanto di inquadrarlo cronologicamente: Il Nuovo Regno, eh, 1550-1070, egittologiche che vanno prese con grano salis. Un mio carissimo collega eh, Jacobus van Dijk ad un simposio sulla cronologia tre anni fa, disse in realtà non vi è data cronologica salda nell'antico Egitto e dovremmo rimettere in mano tutto. Beh, adesso non ricomincio anche con la cronologia perché sennò... Diciamo che comunque eh, questi termini dal XVI secolo all'inizio eh, del primo millennio a.C. Oh, denotano un periodo del nuovo regno in cui Tebe diventa la capitale religiosa dell'Egitto la Tebe delle cento porte di cui ci parlo Mero è una, convive con Menfi che invece è la capitale che si trova a nord, vicino alla necropoli di Saqqara. Menfi sarà la capitale per quasi 3000 anni e a Tebe un dio locale, il dio Amon diventa il dio nazionale. Eh, pian piano tutti i sovrani cominciano a costruire dei templi, aumentano le dimensioni dei templi. Pensate, chi di voi è stato al Tempio di Karnak, ha visto le grandi porte monumentali che si susseguono una dopo l'altra e che vengono datate ai vari sovrani che eh, si succedono sul trono dell'Egitto. Cambia anche profondamente, e qui arriviamo all'argomento che ci interessa, il culto funerario il sovrano non verrà più sepolto nelle piramidi, il sovrano viene sepolto in tombe ipogee che si trovano nella valle dei re, Biban el Moluk, come viene definito in arabo, e eh, qui c'è una differenza fondamentale. Mentre la piramide aveva un tempio della valle e un tempio funerario in cui si poteva perpetuare il culto del sovrano, questo non era più possibile nella Valle dei Re. Allora si costruiscono i templi di milioni di anni dedicati al culto del faraone, ricordiamo quello di, dei colossi cosiddetti di Memnon che nulla hanno a che fare con l'Egitto, che ricordano oh, Memnon, eh, principe Etiope morto a Troia e, e, e quindi questa sovrapposizione di interpretazioni in realtà tarda, fatta in eh, epoca classica, non riguarda l'Egitto. Ma poi c'è il Tempio di Medinetavo, c'è il Ramasseo, c'è il Tempio di Seti I, c'è il Tempio di Tutmosis III. Per costruire i templi di milioni di anni e per costruire queste tombe che eh, si trovavano nella Valle dei Re, Amenote I decide di fondare un villaggio. Questo villaggio lo chiama Pademi, oppure proprio che significa il villaggio. Oggi eh, si chiama Der el-Medina, ovvero oh, il eh, monastero della città, perché c'è un monastero cotto che si sviluppa lì, vicino al tempio dedicato alla dea Hathor, eh, sviluppato eh, in, in età tolemaica. Cosa aveva di particolare questo villaggio? All'inizio erano 120 famiglie, alla fine del nuovo regno siamo quasi a 300 famiglie, che dovevano oh, avevano un compito fondamentale quello di costruire le tombe nella valle dei re nella valle delle regine avevano una settimana lavorativa eh, di otto giorni con due giorni di pausa pensate lavoravano otto ore al giorno se si pensa a quanto abbiamo dovuto lottare in Europa per arrivare a, una a un giorno lavorativo di otto ore erano dipendenti dello Stato, per cui lo Stato si prendeva cura di loro, dava loro tutto ciò di cui avevano bisogno, gli strumenti di cui avevano bisogno per eh, costruire le tombe. Questo villaggio oh, viene scoperto scientificamente a partire dal 1903, da quando Ernesto Schiapparelli, allora direttore del Museo Egizio, comincia gli scavi nel villaggio di Derel Medina, comincia nel 1903, comincia a nord, poi pian piano si sposta verso sud eh, nel 1906, nel 1909, al contempo eh, scava la necropoli ad occidente e ad oriente del villaggio e eh, trova tantissima cultura materiale che poi riporta qui al Museo Egizio. Purtroppo, a partire dal 1920 gli scavi italiani vennero interrotti e vennero invece poi portati avanti da Bernard Bruyère. e quando si è andato a vedere il Medina oggi vedete la casa francese, io sottolineo sempre dicendo beh, in realtà è la casa italiana che adesso è stata presa eh, dai francesi. Pensate eh, però vi do un elemento importantissimo come eh, la Francia abbia sviluppato questa branca dell'Egittologia er a, a Parigi ci si può addirittura specializzare in Derelmedinologia dedicare cinque anni della propria vita allo studio di questo villaggio villaggio per noi unico oh, vi devo inquadrare anche un'altra cosa eh, noi abbiamo pochissima archeologia insediativa nell'antico Egitto si, si contano davvero nelle dita della mano le città, i villaggi che sono stati scavati e quindi avere la possibilità di osservare della cultura materiale che proviene da questo villaggio ci dà delle chiavi interpretative che ci permettono di capire come vivevano le persone, qual come erano le loro relazioni. Abbiamo un'altra fortuna incredibile. Mentre la percentuale di alfabetizzazione Nell'antico Egitto era dell'1 e del 2%, ad Erel Medina si toccano punte del 40%. Perché cosa facevano questi lavoratori? Beh, innanzitutto andavano a scuola. Andavano a scuola e dovevano imparare l'egiziano medio, che è quello che impariamo anche noi come prima fase linguistica, che non era la lingua che parlavano loro, era una lingua di mille anni prima, era la lingua rituale che dovevano copiare nei testi eh, che scrivevano nelle pareti dei templi. E questo era fondamentale perché proprio in quel periodo le tombe eh, vengono decorate con la cosiddetta amduat, ciò che avviene nell'aldilà, il libro delle porte, che ci narrano del periplo solare per 12 ore nell'aldilà e della suddivisione del tempo. Vi devo anche dire che questo non era semplicemente una decorazione come quella che potremmo trovare nelle, eh, nelle nostre cattedrali, dove ci sono degli episodi biblici che si riferiscono ad una narrazione di un tempo passato che viene ricordato. Per gli egiziani ogni notte c'era l'iket Nunc, ogni notte c'era la lotta cosmogonica fra bene e il male, e ogni notte il male avrebbe potuto vincere e il bene, venire a finire, e l'Egitto, e quindi il mondo, venire a finire. Quindi avevano un sapere particolare, importantissimo, che era legato alla so sopravvivenza stessa dello Stato. Il nome degli abitanti del Medina, il loro ruolo era Sejma'ash emset ma'at si dice in egiziano, ovvero lavoratori nel luogo della verità. Questo capire cosa significasse questo uh, fu uh, scoperto da Jaroslav Zerni negli anni 60 del Novecento proprio nel nostro museo. Lui, pensate, erano gli anni eh, del dopoguerra, doveva arrivare dalla Cecoslovacchia e pensate cosa voleva dire eh, negli anni 60 del Novecento alla Cecoslovacchia, venire a Torino, era ospite dal professor Curto e, e, e poi veniva ogni giorno in museo e a un certo punto capì che questi operai erano degli operai particolari, che avevano un ruolo importantissimo all'interno dello Stato. E lo capì studiando quello che noi conserviamo al Museo Egizio, che sono i eh, frammenti del cosiddetto giornale della necropoli. Un giornale che ci attesta quale autorità straniere eh, o estranea al villaggio venivano in visita, le visite del visir, le visite del faraone, che ci attestano qual era il volere del faraone e quali erano gli, gli eventi importantissimi che avvenivano nello stato. Fra questi eventi ce n'è uno documentato che è l'oggetto della nostra discussione di oggi, che è data l'anno 29 del regno di Ramses III. Gli operai stanno lavorando, come tutte le mattine, sono nella Valle dei Re, sono divisi nelle loro squadre, la squadra di destra e la squadra di sinistra, che significa coloro che decorano la parete di destra e coloro che decorano la parete di sinistra. Potevano lavorare in parallelo, perché la tomba veniva costruita in varie fasi, quindi c'erano ancora coloro che dovevano scavare nelle, eh, negli abissi della montagna, nella parte più lontana, e coloro che invece stavano già levicando eh, la roccia e, e decorando i pittori che poi decoravano um, eh, con il colore, con i vari pigmenti, i rilievi che erano stati apportati nella roccia. Ebbene, gli operai si riuniscono fuori dalla tomba e decidono di smettere di lavorare. A quel punto poi decidono anche di muoversi, non si fermano alla Valle dei Re, ma scendono e vanno a posizionarsi di fronte al tempio di milioni di anni di Tutmosis III e chiedono al visir loro signore di comunicare al faraone il signore delle due terre che loro non avrebbero ripreso più il lavoro perché da due mesi non ricevevano cibo, non ricevevano unguenti, non ricevevano profumi, non ricevevano vesti e dicono al visir comunica al faraone nostro signore che fino a quando non verrà posto rimedio a questo torto che ci è stato fatto, fino a quando noi non verremo pagati, non abbiamo più intenzione di continuare a lavorare, il visir verrà e, cerca, e cercherà di pacificare gli uomini. Fra l'altro, colui che scrive questo, oh, questo papiro è lo scriba reale Amon Nacht, scriba eh, conosciutissimo, di cui noi abbiamo più di dieci documenti al museo egizio. Ha una grafia molto raffinata e lui, sebbene avesse un ruolo rilevante, perché io vi ho parlato di questa comunità, ma non è che la comunità funzionasse con una gerarchia piatta, ovviamente vi erano i cosiddetti capitani che erano gli scriveri reali e i capo, caposquadra, i quali peraltro... Non solo dovevano coordinare il lavoro, ma erano fondamentali per quella che oggi noi chiamiamo la carriera che si poteva avere all'interno del, ehm, eh, del villaggio del Medivano. Potevano eh, delegare dei compiti importantissimi, potevano fare in modo che determinate funzioni potessero poi essere portate avanti da padre in figlio. Non solo, erano molto temuti perché avevano una funzione fondamentale, potevano affidare i giorni di ferie. E voi direte, beh, i giorni di ferie. Eh no, i giorni di ferie erano fondamentali perché si cercava di lavorare circa 200 giorni, non di più, però questi giorni potevano diminuire ed erano i giorni in cui gli abitanti del Medina si dedicavano alle loro attività private, ovvero costruire. Cultura materiale, mobili, eh, corredi che dovevano poi essere portati nelle tombe degli aristocratici e di altri colleghi, provvedere alla decorazione delle tombe dei loro colleghi. Quindi un bravo pittore poteva essere ingaggiato da uh, uno scultore, ad esempio, e gli veniva chiesto potresti decorare la mia tomba. Questo permetteva loro di aumentare le entrate e di aumentare quindi anche il ruolo che, avevano, oh, che, che aveva la famiglia. Non sappiamo ehm, se loro avessero o meno completa libertà di movimento, ovvero noi sappiamo che ci sono dei controlli eh, ben definiti, ci sono i cosetti SAU, guardiani, eh, che pare non avessero un, luogo, un, un ruolo oh, altissimo nella gerarchia. Poi ci sono i guardiani della soglia, che sono quelli che invece dovevano mh, assicurarsi che tutti gli strumenti utilizzati per decorare le tombe eh, rimanessero lì, che nessuno se ne appropriasse e che non venissero rubati. E poi abbiamo i cosiddetti Mejai, che sono delle vere e proprie forze di polizia che pattugliavano tutta la zona. C'è poi un, uno dei grandi misteri ancora di Drel Medina che non è stato risolto, eh, il ruolo del pachetmenher, ovvero di un edificio con funzioni probabilmente amministrative, eh, dove sappiamo però che c'era anche un luogo di detenzione e quindi se qualcuno veniva trovato eh, nella Valle dei Re fuori dall'orario di lavoro, poteva essere fermato e, eh, e processato e eh, detenuto. E voi direte, ma come mai tutta questa importanza? E beh, purtroppo l'archeologia eh, ci ha fatto capire perché era così importante. Perché da una parte le tombe venivano costruite, dall'altro proprio in età ramesside e del periodo di cui stiamo parlando adesso comincia una crisi Profondissima dello Stato egiziano. Oggi diremmo che lo Stato aveva speso troppo rispetto alle sue possibilità e, e, e questo si riscontra poi eh, immediatamente nel fatto, e ce lo dice il papiro dello sciopero, che lo Stato non è più in grado di pagare i suoi operai. Gli operai cominciano ad arrangiarsi un po' da solo da una parte le rivendicazioni legittime, dall'altro, e questo ci fa da pandana al nostro papiro dello sciopero, per comprenderlo fino in fondo bisognerebbe anche analizzare il cosiddetto papyrus abbot o, o papiro dei furti, eh, the robbery papyrus, che si trova al British Museum. Dove invece vediamo l'altra parte della storia, gli operai che non vengono pagati, gli operai che hanno difficoltà a continuare a, a far vivere le loro famiglie e ad assicurarne la sussistenza, nottetempo si recano nelle necropoli e depredano quello che loro hanno, le tombe che loro stessi hanno decorato e i corredi che loro stessi hanno compiuto. Pensate... Per comprendere quanto grave dovesse essere la situazione economica è comprendere innanzitutto che il sovrano per gli antichi egiziani era neceri, era divino. Il capitolo 151 del Libro dei Morti ci dice che dopo la morte il nostro corpo non è più di carne d'ossa, ma la pelle è d'oro e il sangue è di lapislazzoli. Quindi profanare il corpo del sovrano, sovrano che era l'unico che poteva avere quei testi di cui vi parlavo, l'amdua e il Libro delle Porte, significava mettere a rischio la sussistenza stessa del cosmo. Però c'è un passo del Robbery Papyrus di Londra in cui vediamo la profonda crisi in cui si trova la società egiziana. Viene, si svolge un processo, noi abbiamo il verbale di questo processo, e c'è un giudice che interroga una signora e le chiede... Questa signora nel frattempo è rimasta vedova e le viene chiesto come mai tuo marito nottetempo si è introdotto nella tomba reale e ha portato via dei bacilli di bronzo e la risposta che viene data dalla signora è perché grazie alla fusione di quei bacilli io e i miei figli siamo sopravvissuti per tre anni ecco questo quindi vi, vi fa capire quale fosse la crisi economica profondissima in cui anche questa uh, comunità che se volete privilegiata si trovava a, a, ad operare. Di lì a poco nel primo millennio, noi assisteremo allo sfaldamento dello Stato, saranno i sacerdoti di Amon a prendere eh, il potere e a governare nell'Alto Egitto. Mentre un'altra nuova capitale si stabilirà al nord e l'Egitto stesso viene eh, separato, proprio uno, l'ultimo scriba della necropoli reale. Eh, la fortuna vuole che anche lui, ce lo abbiamo al Museo Egizio, è Bute il magnifico sarcofago di Bute E Bute noi lo conosciamo dai vari graffiti. Lui viene mandato dal grande sacerdote di Amon Mencheperra in giro nella necropoli reale per attestare quello che è stato rubato e per mettere in sicurezza i sarcofagi dei grandi sacerdoti e dei faraoni. Sapete tutti che nel 1881 è stata trovata proprio al Deir al-Bahari la il di dell'Al-Bahri, che è una, una sepoltura secondaria dove furono messi in sicurezza i sarcofagi e le mummie dei faraoni che, eh, eh, per, per, per, che erano rimaste intatti, e, però tutti i loro gioielli erano stati rubati e vennero messi in questa sepoltura secondaria, grazie a Dio, perché è il motivo per il quale noi eh, ce li abbiamo oggi e sono conservati al National Museum of Egyptian Civilization, al Cairo. Quindi è una Pagina, diciamo oh, con, col papiro dello sciopero comincia a documentarsi quella crisi economica profonda che eh, porta a disgregarsi eh, a, di, di quell'idea di Stato oh, di al di là di continuazione in eterno che si era, che si era maturata durante eh, il nuovo regno. E, Fino a 50-60 anni fa si usavano delle periodizzazioni che lasciavano un po' il tempo che trovavano. Si parlavano non solo per l'Egitto, ma in tutte le civiltà antiche del periodo aureo e poi de della decadenza. In realtà in re è un periodo interessantissimo, perché è un periodo in cui i documenti ci fanno invece emergere, e vedere qual era poi la vita uh, uh, delle persone. Vi do una, un ultimo elemento, poi passo la parola, mi scuso se ho... ho Uh, abusato troppo del tempo a mia disposizione eh, per farci capire come cambia completamente il senso dello Stato. Allora pensate che nelle tombe, nella Valle dei d'Ere ehm, de vengono decorate con questo testo che si chiama Amduat, che significa ciò che avviene nell'aldilà e che ci parla del fatto di ciò che avviene al Dio Sole per 12 ore nella notte e cosa il Dio Sole debba fare per vincere e sconfiggere Apophis. Sebbene questo testo ovviamente sia stato sviluppato in ambito templare, i sacerdoti non osarono mai durante il nuovo regno utilizzarlo, perché era, era quasi un tabù. Questo testo apparteneva all'unico mediatore fra gli dei e gli uomini, che era il sovrano. C'è terzo profeta di Amon, all'epoca di Ramses III, Usa qualche excerta del, dell'amduat, ma in maniera molto limitata. A partire dal, primo, dal terzo periodo intermedio, dall'inizio del primo millennio, invece i cittadini ormai diventano padroni del loro e del loro destino. E quindi sacerdoti, scrivi, cominciano ad utilizzare l'amduat in maniera indiscriminata. Lo mettono nei loro sarcofagi, si fanno dei rotoli di papiro, ne abbiamo degli esempi bellissimi al Museo Egizio perché lo Stato si è disgregato, non c'è più il faraone che garantisce e quindi chiunque se lo possa permettere dal punto di vista economico utilizza questo testo. E assistiamo anche a un qualcosa di incredibile, perché non solo vengono ehm, depredate le tombe dei sovrani, ma pensate che vengono riutilizzati i sarcofagi. Non so se voi vi siete mai interrogati, quando andate a visitare l'Egitto vedete moltissime tombe del Nuovo Regno. Quando andate in un museo che abbia una collezione egizia trovate sarcofagi antichi, li trovate eh, dell'Antico Regno, del Medio Regno, trovate tantissimi sarcofagi cosiddetti gialli e successivi del eh, primo millennio, ma molto pochi del Nuovo Regno. E dove sono questi sarcofagi? Bene, proprio una ricerca che stiamo portando avanti anche noi al Museo Egizio, iniziata dalla dottoressa Menta del, um, dei Musei Vaticani, che va sotto il nome di Vatican Coffin Project, ci ha fatto scoprire un elemento interessantissimo, ovvero il riutilizzo dei sarcofagi. Siccome, e ce lo attesta una fonte letteraria importante, il racconto di Venamun, a partire dal terzo periodo intermedio, gli egiziani non hanno più il potere economico, la forza politica, la deterrenza militare per andare in Libano a prendere il legno, che erano le conifere del Libano, che il cedro del Libano che poi serviva per costruire i sarcofagi e non volevano usare il legno sicomoro, l'unico legno autoctono, dove trovavano il legno non potendo più andare in Libano, nei sarcofagi precedenti e quindi li riutilizzano. C'è un esempio che è il sarcofago di Ichi in cui abbiamo una nonna, una madre e una figlia che tutti e tre riutilizzano un sarcofago, quindi si utilizza, ehm, avveniva addirittura all'interno della famiglia. E quindi e lo stiamo studiando adesso per vedere, per ora è un'ipotesi di lavoro: siccome il sarcofago non è semplicemente un oggetto, ovvio, anzi per niente, non è un oggetto decorativo. È, per gli antichi egiziani lo chiamavano l'uovo, è il luogo di trasformazione dove può aver luogo la vehemesut, la nuova nascita. Come poteva essere utilizzato Allora ipotizziamo che durante il cosiddetto rituale dell'apertura della bocca, il culmine del funerale, il sarcofago fosse importantissimo e poi potesse essere, il corpo potesse essere tirato fuori dal sarcofago, messo da parte del sarcofago riutilizzato. Insomma una uh, società in profonda trasformazione in grande crisi economica da cui deriverà una crisi politica e militare di cui questo documento al Museo Egizio è una delle prime attestazioni. Bene, bene, bene, <ride> grazie. Vengono alla mente tante riflessioni a margine. Eh, questo documento così prezioso segna quasi il passaggio da un'epoca più felice, diciamo, prospera ad una invece di crisi sempre più profonda. E come sempre succede, le epoche di crisi sono le più documentate. Questo si potrebbe dire anche per la storia Ateniese per la storia romana, no? il primo secolo avanti Cristo, abbiamo mille lettere di Cicerone, opere molteplici, mentre epoche precedenti molto di meno. Va bene. Ma proprio questo elemento credo ci debba portare anche ad una riflessione comparativa, comparativistica, tanto più che queste civiltà non, non erano a scatola chiusa, si, erano a contatto, le persone viaggiavano, eh, mi viene in mente un, un elemento, credo non del tutto trascurabile, operai, lavoratori che dipendono dal potere statale. Eh, questo è un, un fenomeno che nel mondo cosiddetto classico appare un, una volta o due come utopia, progetto mai realizzato. Aristotele nella Politica dedica quasi tutto il secondo libro a criticare in modo sprezzante le utopie. Platone viene fatto a pezzi, eccetera. Falea di Calcedone, Falea di Calcedone: noi lo conosciamo solo grazie ad Aristotele, aveva proposto che tutti i lavoratori fossero dipendenti dello Stato. In questa maniera si risolveva la crisi delle città greche dilaniate dai conflitti sociali. Ma qualche tempo dopo, un uomo che aveva viaggiato molto e che noi trattiamo sempre un po' dall'alto in basso a torto, e cioè Senofonte, figlio di Grillo, cavaliere ateniese, forse assassino quasi certamente, perciò se n'è andato in Asia con Ciro, e poi ha girato tutta l'Asia, ha fatto la prima fino ad Ekvatana, poi è tornato di sopra, ha conosciuto Agesilao in profondità, Agesilao ha cercato di colpire l'impero persiano che a lungo aveva l'Egitto come sua provincia. E Senofonte quando finalmente torna a casa sua diciamo, scrive un, un opuscolo eh, le entrate dello Stato in cui dice gli schiavi, gli schiavi li dobbiamo via via far diventare schiavi dello Stato. Un po' per volta, perché questa è l'unica maniera di uscire da una crisi endemica che è economica e sociale, conflittuale. Allora questo modello da dove gli veniva? Da esperienze culturali lo, non molto lontane, lo dico così in maniera umile e con tutte le... Prudenze. No, e fra l'altro è interessantissimo perché mh, quando noi, eh, Leschi, eh, ha, ha fatto un'analisi un di qual è il livello di alfabetizzazione degli antichi egiziani e, e si attesta fra l'1 e il 2%. Però sull'alfabetizzazione sulla scrittura si crea tutto un sistema eh, che serve a mantenere l'apparato statale e religioso. Innanzitutto le parole fondamentali per avere una carriera nell'apparato statale vengono chiamate necerumedu, parole degli dei. Sono gli dei che hanno donato la parola agli uomini. Dopodiché bisogna approcciarsi con, un certo, con una certa cautela. Queste parole che sono scritte in geroglifici, che sono in parte sono ideogrammi, ma per la maggior parte sono fonogrammi. Eh, mantengono questa duplicità fra iconicità e fonogramma e quindi bisogna comunque trattarle col cautela. Abbiamo attestazioni che troviamo già in Quinta Dinastia in cui i segni per esempio vengono tagliati a metà per cui se una vipera cornuta che rappresenta il pronome personale di terza persona e il pronome possessivo di terza persona prende vita, muore dissanguata. Non solo, non solo quindi c'è questa... Um, quasi eh, rispetto oh, che si devono portare alle parole per le parole di, derivano direttamente dagli dei ma coloro che sono responsabili dell'amministrazione, ovvero gli scribi, sicuramente nella fase iniziale della storia egiziana eh, hanno il doppio ruolo hanno un ruolo nell'amministrazione e un ruolo nel tempio quindi i titoli clericali e amministrativi vengono duplicati il sistema poi eh, in cui a partire dalla Quarta Dinastia, quindi a partire dal momento in cui l'amministrazione pubblica diventa così importante, viene rinsaldato dal fatto che il sovrano assume il titolo di Sara, figlio del Dio Sole. Quindi è il sacerdote supremo. Il sovrano è l'unico che può aprire i templi per iniziare il culto al mattino, in sua vece lo può fare il grande sacerdote di Amor. Il sistema poi statale di, eh, economico prevede una ridistribuzione dello stato fatto attraverso il tempio per cui sono i templi lo vediamo nel, nel tempio del Ramasseum con i suoi incredibili magazzini che raccolgono gli inu si chiamano in egiziano quindi le, ehm, le tasse. tasse ne abbiamo una rappresentazione bellissima anche al museo egizio nella tomba di Iti e Neferu vediamo che le persone con, con i loro asini vanno a portare i sacchi di grano che vengono raccolti vengono contati dagli scribi del tempio e poi il tempio grazie ad un'economia redistributiva le ridistribuisce. In, in quel modo non è solo l'apparato statale, ma è addirittura l'apparato eh, clericale e religioso che eh, impone poi quel rispetto. Molto bene. E certo, il mondo invece eh, antico greco-romano che ha avuto un altro tipo di rapporti sociali la dipendenza personale è da, da un singolo padrone uno per liberarsene se non lo sopporta più scappa lo schiavo fuggitivo no eh, abbiamo detto eh, conversando in altra occasione che augusto alla fine del mi pare delle res geste si vanta di aver rest fatto restituire 35.000 schiavi fuggitivi c'è una lettera di cicerone allarmatissimo perché uno schiavo acculturato suo se ne è scappato e quindi chiede ad Attico di fare di tutto per riacciuffarlo. C'è l'epigrafe di Polla in Lucania che parla di schiavi fuggitivi residuo dell'armata di Spartaco che sono lì stati acciuffati da un pretore romano. Insomma si scappa, ci si ribella certo anche ma abbiamo però la fortuna di avere dei siti archeologici nei quali ci sono molteplici tracce di vario tipo, epigrafiche, archeologiche propriamente dette, del lavoro, della condizione, del luogo in cui il lavoro si svolge. E abbiamo anche la fortuna del direttore del parco di Ercolano che ora ci racconterà alcune delle molte testimonianze parlanti che va, attingono allo stesso tema che stiamo ora affrontando. Sì, grazie. In effetti una, dobbiamo immaginare un discorso su due livelli nel mondo romano. Da un lato ciò che conosciamo attraverso le fonti letterarie, eh, anche proprio il regime del lavoro con i due grandi filoni interpretativi, uno filosofico, pensiamo a Cicerone per esempio, e l'altro giuridico proprio, quindi proprio Um, inquadramenti giuridici di quello che nel mondo antico si chiamava non lavoro, la parola lavoro labor è un altro, in latino c'è un senso di, diverso, ma si chiamavano opere, quindi entrava in un discorso più ampio tutti i tipi di operazioni entravano, di attività che noi oggi diciamo lavorative, entravano sotto questa dicitura delle opere um, e quindi questo è un discorso chiaramente l'archeologia ci mette di fronte ad una situazione molto più complessa. Lo fa ovviamente a Tercolano, ora vi dirò qualche esempio, ma lo fa in generale eh, in, eh, anche in altre situazioni archeologiche eh, di, italiane, eh, romane, italiane, e anche, altra cosa a tenere presente, anche se la storia romana non ha quella diacronia <ride> da brivido che abbiamo sentito, <ride> qui va da 3500 avanti, con cose strutturate, no, indigeni, cose serie in Egitto avete sentito ma eh, nonostante ciò anche il mondo romano ovviamente ha una, proprio eh, una modalità di interpretare il lavoro completamente diverso eh, quando si parte dalla, dal periodo eh, dell'inizio della Repubblica diciamo da quando abbiamo un minimo di cognizione a mh, poi il periodo antico. Cambia, cambia tantissimo eh, questo, questo regime e eh, chiaramente anche il mondo archeologico ci dà tante testimonianze Ora, potremmo parlare per ore, sapete che il, il tipo di lavoro, eh, il lavoro manuale, non era ritenuto un lavoro, eh, almeno attraverso le fonti letterarie di grande livello, anzi era uno di quelli più, più bassi, eh, eppure noi abbiamo tante prove, eh, fin dall'età arcaica, di invece artigiani che firmano le loro opere, eh, addirittura spesso, una delle novità ormai di qualche anno fa, degli studi di etruscologia dove si studiavano proprio le ceramiche è quella di aver trovato, individuato anche delle eh, vasaie, donne che firmano eh, i, loro, i, loro, i loro vasi, eh, quindi eh, che dimostrano un rapporto di orgoglio. Cioè questi lavori manuali che normalmente venivano considerati da un cicerone, qual qualcosa di proprio basso, non, non, era, non faceva parte della definizione degli elementi che fabbricano il, il civis romanus, proprio quello ottimo iure, non solo dal punto di vista dello iure, ma anche della virtù, della virtute, diciamo. Quindi loro dovevano avere la dignitas, dovevano avere l'onore, dovevano avere una serie di cose che non erano facilitate dal lavoro manuale, anzi per niente, erano proprio negate da. Ne negate, tanto vero che l'attività no, privilegiata eh, della classe alta romana era l'ozium, che non era l'ozium chiaramente come lo definiamo lo immaginiamo noi ma era un'attività era molto attivo molto operoso l'ozio a Ercolano prego come? so come mai ecco adesso si è c'erano dei testi che venivano chiamati sapienziali fino a 15 anni fa, adesso si è deciso di non chiamarli più così perché ci sarebbe una sovrapposizione con quelli che noi definiamo testi sapienziali biblici, questi sono dei testi diversi. Iniziano con una perifesi pseudoepigrafica in cui una persona anziana di, mh, finge di parlare con il figlio, la persona anziana è in genere un visir, quindi un ministro, che parla con il figlio e eh, gli, gli dà le regole per diventare un bravo egiziano. Tra questi testi sapienziali c'è il cosetto Kemit, che viene poi, tra ma proprio ad Erel Medina viene copiato, eh, in cui c'è una, una bellissima frase, ti farò amare i libri più di tua madre, eh, perché quelli sono la fonte della salvezza, lo studio è l'unico modo per elevarsi e quindi dici studia diventa scriva e poi fanno la satira dei mestieri che è incredibile e allora comincia a dire non ho mai visto un faraone che mandi un porcaro come ambasciatore perché puzzerebbe, non manderebbe mai colui che nel Nilo a lavare eccetera, quello che lavora nei campi si spezza la schiena eccetera. quindi l'unica soluzione per evitare di lavorare e per avere una vita lunga è quella di studiare quindi c'è questo parallelismo interessante No, davvero, davvero interessante. Chiaramente nel mondo romano questo si combina con una visione sociale, proprio di eh, classi sociali no? molto forti. Cioè l'ascensore sociale paradossalmente era più facile per un, uno schiavo, eh, per un liberto, che per altri tipi di, di, di classi eh, sociali. Ma ritornando un attimo al, al discorso che stavo mh, facendo, eh, la, eh, in effetti quindi abbiamo queste varie eh, l'Otzium dicevo proprio ad Ercolano abbiamo un esempio nella villa di Papiri la famosa villa di Papiri è l'unica biblioteca del mondo antico che sia stata eh, tramandata 1800 rotoli di Papiro di cui insomma, più o meno 400 leggiucchiati 200 proprio ben letti questa mh, biblioteca a, a torto è stata per molto tempo definita semplicemente una biblioteca ma in realtà era una situazione molto più complessa oggi si parla di uno scriptorium cioè un luogo dove i papiri venivano trascritti e commentati era proprio un luogo dell'Ozium quello operoso eh, aristocratico eh, chiaramente Villa dei Papiri scusate se poco era di proprietà oggi si ritiene dei, eh, della famiglia eh, dei Calpurni Pisones che era la famiglia con cui si sposa Giulio Cesare notate non, no loro si sposano a Giulio Cesare. Il Giulio Cesare sposa loro, sposa la, la, la Calpurnia, la prima moglie, eh. e quando Giulio Cesare <ride> sparisce, i calpurni bisogni durano ancora un paio di secoli, cioè queste erano le grandi dinastie, diciamo, le grandi, grandi nobiles, eh, le Come domi nobiles di Roma, di, di Roma, proprio... E, e, e in, questo, in questa biblioteca appunto si praticava eh, Lozium, eh, si andava proprio, si scriveva, si trascriveva, si commentavano eh, opere. Quelle che abbiamo noi, finora la maggior parte sono di tecnica filosofica proprio, però in realtà sicuramente c'erano anche altri testi, non solo greci, ma eh, eh, latini. Quindi, ritornando al discorso del, eh, del lavoro, abbiamo appunto. In tanti momenti testimonianze, per esempio nell'impero romano, nel periodo imperiale, il primo secolo, diciamo, l'epoca di riferimento di Pompei e di Ercolano, noi abbiamo appunto testimonianza di eh, questo anche orgoglio lavorativo da parte dei, eh, dei, eh, degli artigiani che nelle loro epigrafi funerarie ehm, menzionano il mestiere eh, che eh, facevano e d'altra parte proprio in queste piccole realtà avevano una funzione politica molto forte le corporazioni, i collegia si chiamavano, uh, in cui erano raccolti gli artigiani. Dal punto di vista lavorativo non, non esisteva l'idea, eh, il singolo lavoratore non è che fosse detentore di diritti eh, come noi possiamo così intuitivamente provare a immaginare, eh, quelli che potevano avere un'influenza erano le corporazioni e le avevano anche molto forte. Ci sono forti queste influenza, pensate, a Ercolano ce ne sono molto di meno, ma a Pompei noi abbiamo tantissime iscrizioni elettorali che sono proprio di eh, persone, candidati che vengono molto eh, favoriti dalle da, da varie, a seconda della corporazione che li, stava, li sosteneva, ecco, che li sosteneva. Quindi. Esiste un mondo nel primo, soprattutto nel primo secolo d.C. un mondo in, in, in fermento, in grande cambiamento dal punto di vista anche economico, con queste eh, classi, eh, impotenza subalterne che invece arrivano a livelli altissimi eh, attraverso eh, il sistema funzionale proprio a quell'idea che vi ho detto etica prima, per cui il, eh, un senatore, un, un, un membro dell'elite non svolge in prima persona una serie di attività, ma le fa andare avanti attraverso eh, schiavi liberati, per esempio persone di fiducia che possano condurre queste, eh, queste attività. Questo modello alto, parliamo di Roma, noi lo ritroviamo replicato anche a livello locale eh, mm. in questi centri che il Vesuvio ci ha consegnato ad una conoscenza assolutamente eh, così incredibilmente profonda che normalmente non avremmo mai avuto no? se ci fosse stata una tranquilla continuità di vita durante i, i secoli. Mm, e <coughs> non eh, si ferma a questo aspetto proprio di eh, anche orgoglio ehm, lavorativo espresso per esempio nel mestiere che viene citato ma la nostra documentazione ci dà anche una serie di luoghi del lavoro dove cioè si lavorava e si viveva anche le famose, eh, spesso ci sono queste botteghe tutti avete sentito, avete sentito sicuramente parlare di termopolia dove si vendevano no? eh, le bevande, il cibo perché i romani mangiavano a mezzogiorno strada, non avevano l'idea nostra del pranzo come noi, la, è proprio una definizione dei tempi diversa. Ehm, chiaramente que questi eh, avevano spesso, eh, queste come anche le botteghe, avevano delle pergole, si chiamavano, che erano degli ammezzati dove si eh, viveva eh, un po' quello che noi chiamiamo casa e bottega no? eh, in, in italiano, poi non un dialetto, lo diciamo diversamente ma ve lo risparmio, che rassomiglierebbe molto all'egiziano antico, per cui... ma non voglio <ride> esprimermi, in ogni caso, eh, il, eh, loro vivevano, e, e quindi noi abbiamo vari luoghi di produzione, è una cosa molto interessante che contrariamente al periodo eh, greco dove Um, noi abbiamo interi quartieri di artigianali ben localizzati all'interno della, della città eh, famose, eh, cioè, i famosi quartieri ceramici no? dove si, faceva il, si facevano i vasi oppure le officine di bronzo pure questi erano dei quartieri abbastanza eh, accorpati nel periodo romano concentrate questo tipo di eh, lavorazione nel periodo romano invece noi li abbiamo un po' sparpagliati all'interno quindi sia attività legate a quello che oggi noi chiameremmo il terzo quindi commerciali, sia quelle proprio di produzione. Ad Ercolano, proprio in un incrocio tra il Cardo inferiore e eh, uno, eh, tra il decumano inferiore, scusatemi, uno dei Cardines, eh, noi abbiamo ad esempio una bottega eh, che ha conservato l'unico eh, esempio eh, di tornio a vite eh, alto, insomma, più, quasi un metro e mezzo molto complesso di legno perché appunto abbiamo questa caratteristica ercolano unica al mondo, appunto noi diciamo prima con Cristian dovremmo fare un gemellaggio per motivi diversi, noi abbiamo il legno come ce l'ha abbondantemente l'Egizio, eh, eh, questa pressa era stata messa in relazione in un primo momento alla lavorazione delle stoffe, ma invece ultimamente si pensa che fosse legato alla produzione dei profumi. Eh, e che ehm, eh, era una produzione molto ben attestata in Campania. Noi abbiamo a Pozzoli, per esempio, proprio un quartiere che si chiamava il quartiere dei profumieri, eh, addirittura si chiamavano eh, i eh, profumati campani, venivano definiti no? Quelli, gli abitanti di Capua, erano i campani, in primo momento, gli abitanti di Capua. E parlando proprio dei profumi, eh, è sempre di questo quanto il mestiere invece conta tantissimo, eh, ci sono, eh, le, le, un capo aveva due, due fori, due piazze, una delle poche città del mondo romano, non l'unica, che aveva ben due piazze. Una si chiamava Albana, ed dove c'era la Curia, quindi insomma il senato locale, l'altra si chiamava Seplasia, che era la uh, piazza dei commerci e dove il commercio principale era quello dei profumi. Plauto, in una sua commedia, fa dire a uno dei protagonisti ah, che la scena si svolge a Cirene e dice che ti possono andare bene uno degli schiavi che vuole in qualche maniera ritire il suo padrone, che ti possano andare bene tutti i commerci, che il Silfio possa arrivare eh, felicemente alla Seplasia. Cioè, non dice nel foro di Roma, c'è cioè la Seplasia, per capire, insomma, a Capua che cos'era. No? E ehm, eh, allora... Il profumiere per eccellenza non era un, esiste la parola profumiere, no? In eh, uh, Longuentarius era il profumiere in latino, ma se tu eri un grande profumiere, eri un profumiere arrivato, ma non solo in Italia, ma in, in Gallia abbiamo queste iscrizioni, ce le abbiamo in Germania, ti autodefinivi Seplasarius. Cioè, sono come diciamo un sarto alla, fr alla moda francese, so, per noi i sarti sono migliori nostri, insomma, per dire, un tempo si sarebbe detto, cioè, qualcosa di eccezionale proprio, no? Questa, mh, E questo, per esempio, dicevo a Vercolano, uno dei, dei punti eh, del, del lavoro è questo, come per esempio addirittura in, in pieno decumano massimo, a 10 metri dal foro, eh, c'è la, cosi la cosiddetta bottega. Eh, del Plumbarius, dove mh, è, so è stato trovato un crogiolo piccolino, di grandi dimensioni, per fondere, rifondere i vasi, ci sono proprio i ritagli dei vasi che venivano riutilizzati per riparare, perché il metallo veniva riparato in continuazione soprattutto i vasi che si usavano per la vita di tutti i giorni, utili per le case lui, questo eh, ignoto ovviamente eh, proprietà, noi non lo conosciamo eh, non conosciamo il nome, aveva appunto il suo crogiolo, aveva eh, materiali, addirittura dei lingotti sono stati trovati di piombo per preparare la per fare il bronzo, per mettere insieme, eh, a preparare la, la, gli elementi della, della fusione lingotti che vengono dall dalla, dalla Spagna perché chiaramente lì erano queste, eh, queste eh, cose e, e, e addirittura però lui aveva anche come una sorta di mostra per, rendere, per far vedere la sua, il livello alto della sua capacità c'era anche un candelabro e una statua che evidentemente stava riparando, una statuetta di Dioniso eh, lavorata da gemina con una lavorazione davvero molto eh, delicata. Poi abbiamo oltre ai luoghi del mestiere abbiamo anche i ferri del mestiere, e c'è un luogo che si chiama l'Officina del Gemmario, dove appunto è stato trovato il materiale, sia grezzo, sia semilavorato, eh, sia degli strumenti per lavorare le pietre dure e molto interessante: lavoravano pietre preziose e il marmo anche, perché è stato trovato un ritratto in corso di eh, riparazione, diciamo. Ma mh, abbiamo chiaramente i pistores, cioè tutto ciò che riguarda il campo pane e, e c'è un forno che ha conservato addirittura la collezione di teglie no? e di forme eh, per eh, i prodotti eh, da, da, da forno, eh, eccezionale, con la sua casa, lui abitava al piano, al piano superiore. E ehm, ancora interessante, sempre parlando degli strumenti, ehm, eh, sapete che a un certo punto una parte della popolazione di Ercolano cercò di scappare, di, di salvarsi dalla furia del vulcano e Plinio il Vecchio, ehm, le cui ultime ore noi conosciamo attraverso una lettera che il nipote, Plinio il Giovane eh, manda a Tacito, che era cioè lo storico Tacito, che era amico di, eh, di Plinio il Vecchio. Il quale era, oltre ad essere un grande studioso, era anche eh, l'ammiraglio la, eh, della flotta pretoria di eh, Miseno. Allora, Plinio il Vecchio lancia una spedizione di salvataggio e non è un'interpretazione, lo dice la lettera. C'è cioè a un certo punto che lui riceve: lui voleva prima osservare il fenomeno vulcanico, poi arriva la lettera di questa rezzina, forse la moglie del suo collega di Ravenna, che dice io sono disperata, aiutatemi, salvatemi. Allora lui, che aveva prima fatto mettere a mare la nave ammiraglia, dice togliete questa nave, prendete le eh, quadriremi, plurale, le quadriremi, perché? E e va perché vuole portare aiuto alle popolazioni, perché, dice, la zona era intensamente abitata, quindi gli abitanti del Corano stavano cercando di fuggire e ognuno si era portato le cose per lui più importanti. Alcune persone si sono portate delle cose per noi molto interessanti a livello del dei mestieri e del lavoro. Per esempio c'è una, una cassetta di... Ehm, ehm, di eh, bronzo con all'interno gli strumenti di, eh, per un chirurgo, un chirurgo che eh, operava, era un oculista, perché sono degli strumenti di precisione per poter fare operazioni eh, di, di, quel, di quel tipo. E poi un'altra cosa... Perché Molto colpito è stato che tra eh, i vari scheletri si è, si è trovato un solo soldato, un unico soldato, noi non abbiamo notizia di guarnigioni né a Pompei né a Ercolano, abbiamo epigrafi che dicono che c'erano sotto Ercolano dei, dei soldati, ma questi erano andati lì insomma, per passare gli ultimi anni della loro vita oppure erano originari. Di Ercole di Pompei, per esempio, nel caso pompeiano. Non, non poi non c'è motivo di avere guarnigioni nel 79 d.C. lì, no? Non c'è nessun motivo. In realtà, eh, questo, uno di questi soldati, ritrovato poverino spiacciato <ride> sull'antica spiaggia, aveva eh, oltre al suo armamento di ordinanza, quindi non era in tenuta da guerra, era in, in, però in armatura d'ordinanza, quindi doppia spada e eh, cinturone, appeso a questo cinturone d'argento aveva un sacchetto, uno zainetto sulle spalle. Nello zainetto sono stati, è stato ritrovato ehm, una serie di strumenti tra i quali eh, un punteruolo ehm, e, eh, e due scalptra che servivano per piallare il, il legno lavorare il legno e eh, questo appunto mi ha fatto pensare che eh, insieme a tante altre eh, testimonianze appunto anche epigrafiche ehm, da, da tombe che si trattasse di eh, proprio un fabber un Faber Navalis, il Faber non è il fabbro, il Faber è quello che lavora il legno nel mondo antico, quindi uno che lavora il legno nell'ambito della flotta e che aveva questi strumenti perché stava coordinando le operazioni di evacuazione eh, e aveva necessità di avere con lui gli strumenti per pronto intervento, quindi un geniere dell'esercito. Infatti è interessante, prima pensavo, quando dicevamo, mh, non c'è nel mondo nostro ovviamente una. Di cioè che, che questi lavori fossero statali, nel mondo romano un'eccezione ce l'abbiamo ed è il momento della guerra. Quando c'è il momento della guerra, il lavoro artigianale entra prepotentemente anche nell'immaginario romano. La colonna traiana ci dà una serie di immagini strepitose di eh, questi soldati, che non erano solo i soldati, che, cioè ci sono le scene di battaglia, questo lo sappiamo, ma poi tantissime scene in cui loro costruiscono Ponti, acquedotti, strade ehm, e, e lo fanno con gli strumenti, hanno proprio il loro armamentale, cioè si trasformano da soldati a operai con varie specialità e, e, e con varie mansioni e quindi a questo punto stanno a ehm, Ah, eh, diventa queste, queste scene che abbiamo qualche volta anche eh, rappresentazioni dei lavori così eh, artigianali li abbiamo eh, eh, dal punto di vista eh, mh, iconografico in qualche mosaico quando si parla delle stagioni perché poi tutto ciò che riguarda il mondo agricolo invece era ritenuto era l'unico mestiere che pure nell'ottica di un nobile come Cicerone si salvava Quell'attività là eh, era un'attività che andava bene, perché era la vecchia attività dei Romani, no? di quella sussistenza antica, cioè, e questo andava bene. Ehm, e poi abbiamo qualche scena in zone provinciali dove vediamo per esempio dei cantieri di eh, edili, no? che vengono messi in campo e vengono eh, in qualche maniera eh, rappresentati. Quindi appunto, questi mh, operai eh, specializzati laddove, appunto come, non so se eh, in maniera simile, non ho capito bene, o differentemente dal caso egiziano, la, eh, purtroppo la, quasi sempre è una, eh, un artigianato, un'attività, un mondo del lavoro anonimo, dove soprattutto i ruoli alti non si conoscono, i nomi non ci sono, abbiamo pochi nomi di architetti, nel mondo antico romano e, e pochi nomi di pittori, po pochi, pochi veramente si contano sulle dita di una mano, cioè io conosco Cossuzio, che era una uh, repubblicana che va a completare uh, l'Olympiaeion di, uh, no, di, perché Antioco IV uh, Che uh, gli fa completare l'Olympiaeion di Atene e gli fa fare un acquedotto, gli fa fare un, un acquedotto in bitina perché chiaramente i romani ci sanno fare con gli Acquio, quindi abbiamo portato l'architetto romano. Poi è stato documentato da qualche scop una scoperta recente questo eh, Scevola, Mochios Scevola, che era uno, forse un liberto della famiglia di Scevola e che, eh, fa una serie di eh, ninfei. Eh, lui si definisce architetto proprio nell'iscrizione. Eh, ma in genere, appunto, non, non è un mondo che dà. Poi c'è ovviamente l'architetto Apollodoro di Damasco, che era l'architetto di eh, Traiano. Quindi sono so grandi nomi, però non. Eh, vabbè, Vitruvio, eh, chiaramente Vitruvio. Eh, questo eh, mi pare il punto sul quale forse possiamo anche fare una riflessione conclusiva. Cioè i, i modi, le forme di dipendenza, no? che nel mondo antico greco, eh, ellenistico, romano, tardo antico, eh, sono varie, sono, si intrecciano, cambiano da una zona all'altra. C'è un, un libro intero, o quasi, di Ateneo, eh, di Naucrati, quindi anche lui bene o male, eh, di ambiente egiziano, che scrive in greco alla fine del secondo secolo, in cui fa una sorta di catalogo dei modi di dipendenza, no? eh, mescolando informazioni di, di epoche molto diverse e anche lasciandoci capire che la dipendenza personale non, non è uguale in, nel Peloponneso, in Tracia, in Tessaglia, ad Atene, eh, nella Grecità occidentale e usa dei termini tecnici specifici per indicare le varie forme di dipendenza. L'idea di appunto far assumere dallo Stato o dalla città, nel caso delle poleis greche, eh, il, la direzione, il lavoro, la prestazione d'opera di questi eh, che non hanno la libertà personale, eh, varia e... Non sempre ci è chiarissima la, la, la differenza. Lo stesso Ateneo usa dei termini diversi per indicare cose simili. Non so, i penesti della Tessaglia, che non riusciamo a capire benissimo che tipo di dipendenza eh, avessero addosso, ma sembrerebbero simili agli iloti della Laconia, e quindi con una bella distanza geografica, con tanti problemi connessi. Mentre sull'Egitto antico, c'è cioè, intanto il mito generico letterario degli schiavi che hanno costruito le piramidi, celebri poesie che noi rispettiamo ma che sono completamente sbagliate. Ma forse si può anche dire che la dipendenza personale non è necessariamente da un singolo proprietario. E quindi addirittura la differenza fra lavoro libero, otto ore di lavoro è una conquista spettacolare, va bene nell'ambito di una eh, situazione concreta di dipendenza da un padrone remoto, cioè lo Stato o addirittura il faraone in persona. Ecco, questo tipo specifico di vari rapporti di dipendenza nel mondo egizio sarebbe illuminante per noi che ci occupiamo invece di un'altra realtà. Sì, eh, va anche sottolineato il fatto che noi stiamo parlando di personale che lavora alle dipendenze del faraone o del tempio per costruire dei monumenti specifici che sono dei monumenti che sono oh, dedicati al culto del faraone, che è, è l'unico che può garantire la sussistenza dello Stato e del cosmo in generale, perché non è solo la sussistenza statuale ma ovviamente il suo livello religioso, e poi la costruzione dei templi quanto concerne le piramidi sappiamo che esisteva un lavoro di corvée quindi nei mesi in cui non si poteva lavorare nei, nei campi o quindi eh, in, in estate e all'inizio dell'autunno quando vi era l'inondazione uh, del Nilo in quel periodo il personale poteva lavorare in lavori eh, per lo Stato cioè veniva selezionato per lavorare per i lavori dello Stato Devo anche però sottolineare che noi abbiamo una conoscenza parziale di come eh, funzionasse la società ed Ermedina è illuminante da questo punto di vista perché abbiamo, fatto, abbiamo pochissima archeologia di insediamento, quindi noi troviamo attestazioni di costruzioni di tombe, quelle che gli egiziani chiamavano la per enget, la casa per milioni di anni, e di templi la cui costruzione eh, avveniva secondo dettami ben precisi, perché non era solo il perpetuare il ricordo personale, ma il perpetuarlo secondo degli stereotipi ben precisi che permettevano che il cosmo e quindi il funzionamento dello Stato, in cui, ripeto, il sovrano non è sovrano, ma è figlio del Dio Sole, per cui esso stesso un Dio, aveva dei canoni ben precisi. Mm, ne parlavamo prima prima di, di venire qui, forse dovremmo essere noi molto più espliciti rispetto alla cultura materiale che trovate anche al Museo Egizio, che riguarda un frammento piccolissimo di popolazione, ma soprattutto proviene da luoghi ben specifici. L'egittologia, eh, come ha ben definito il professor, professor Asman, ha questa, eh, questo bias. Siamo andati a scavare nelle necropoli e siamo andati a scavare nelle zone templari, perché come basta guardare una cartina dell'Egitto, vedete questa striscia sottile di eh, terreno oh, che era abitabile allora e che è abitabile tutt'oggi eh, le abitazioni domestiche erano costruite in materiali deperibili in legno e mattoni crudi così pure il palazzo del sovrano in pietra si costruiva i eh, templi di milioni di anni e eh, le tombe che si trovavano nel deserto occidentale noi siamo andati a trovarle lì lì abbiamo trovato una cultura materiale stupefacente però io dico sempre ai miei studenti è come se un archeologo fra duemila anni andasse a scavare la necropoli dei papi e la biblioteca vaticana e dicesse a Roma nel 2022 si viveva così avremo una visione quantomeno parziale ecco, questo non lo sottolineiamo mai abbastanza però è importantissimo perché eh, eh, dipende da dove noi siamo andati a scavare vi do un esempio che forse più di tutti vi illumina chiunque di voi sia stato in Egitto e sia andato a visitare eh, l'antiquarium di Mitraina dove eh, si trova eh, questa statua um, di, di Ramses II, statua adagiata a una statua monumentale, quello è una delle poche cose che ci rimangono della capitale Menfi, la capitale dell'Egitto di 3.000 anni. Abbiamo fatto pochissimi saggi fatti eh, in maniera esemplare da David Jeffrey e, e poi abbiamo scavato le necropoli, quindi della capitale di 3.000 anni dell'Egitto cioè lo conosciamo attraverso le tombe dei funzionari, ovviamente questo c'erano delle immagini parziali, eh, delle proiezioni e quindi questo lavoro di dipendenza dallo Stato riguarda la costruzione delle necropoli, della necropoli reale e dei templi. Eh, quale fosse poi l'attività invece, eh, lo conosciamo molto meglio anche noi in età ellenistiche, quando oh, ovviamente i papiri ci hanno dato, ci danno molte più informazioni e, e siamo completamente in un altro mondo. Volevo solo dire, sempre in quest'ottica, riguardo alcune figure fondamentali, la figura del, anche noi conosciamo praticamente pochissime personalità, di pittori, di artisti eh, e di eh, architetti, anche perché si lavorava in funzione del faraone per garantire una continuità dello Stato e quindi le personalità singole, insomma, non abbiamo come i vasi greci, e poi e grapse, non, no, non veniva detto. Abbiamo però delle eccezioni incredibili. Il primo, innanzitutto, eh, di cui ci parla anche Rodot, insomma, è il primo architetto della storia, che è Imhotep, è colui che traduce eh, l'architettura la, la, la, la, la, la, organica in pietra ed è colui che fece la piramide a gradone di Goser. Diventa talmente importante da diventare esso stesso una divinità. Quindi noi abbiamo eh, tantissimi, in tutti i musei, tantissimi bronzetti e statuette di Motep che vengono adorato, perché è quella sapienza antica mm -hmm. che gli aveva permesso di costruire quello che poi era un simbolo. Non so se ci avete mai anche riflettuto quanto la piramide eh, nel, nel plateau di Giza e, e, e di Saqqara. Eh, conosciamo circa 109 piramidi, quindi eh, dovete un, un attimo allargare lo sguardo rispetto a quello che pensiamo di conoscere, come abbia cambiato profondamente la nostra conoscenza e percezione del paesaggio. Sono come delle montagne in pietra che vengono costruite. Imhotep viene conosciuto e poi lasciatemi citare almeno un altro grande artista che è Gevuti Mess, altrimenti detto Tutmose, il cui, di cui conosciamo il nome perché abbiamo avuto la fortuna che eh, la sua casa è stata scavata da Burkhardt e all'interno, quasi fosse stato messo in uno scaffale, è stata trovata la bellissima testa eh, di Nefertiti in gesso che si trova al Neues Museum di Berlino. Però anche noi i nomi degli artisti li contiamo nelle dita di una mano. Forse proprio per quel concetto di dipendenza e di lavorare a servizio dello Stato, per un bene più grande, che era, il bene, eh, che era il bene della continuazione stessa dello Stato. Stiamo lavorando tantissimo noi adesso eh, per cercare di, di riconoscere le mani degli artisti. Non sappiamo nemmeno come funzionassero le botteghe. Eh, ci siamo fatti un'idea, uh, John Taylor ha, ha scritto un bellissimo volume in merito beh, conservatore al, al Museo Britannico, ha scritto uh, questi temporary workshops che po potrebbero sembrare delle specie di ati, eh, di associazioni temporanee di impresa, perché cosa succedeva? Gli abitanti di Dered Medina, i quali lavoravano per lo Stato, poi però avevano un'imprenditoria Personale, dal quale derivavano probabilmente eh, la possibilità di, di comprare tessuti che era la cosa più importante lo vediamo in tutte le liste quando vengono rubati dei tessuti eh, eh, eh, è, un, è un danno incredibile e quindi si organizzavano fra di loro evidentemente a seconda delle necessità se trovavano un committente che, eh, ovvero un aristocratico che chiedeva loro di, di costruire eh, una tomba sempre su permesso e concessione del sovrano, perché ricordiamoci che noi nel, nei testi delle tombe leggiamo sempre, cioè, più un aristocratico è importante, più ci tiene a sottolineare che lui è Semerwati, è l'unico amico del sovrano, e il sovrano gli ha dato i mezzi a disposizione perché lui potesse mandare delle squadre ad Assuan a prendersi il granito rosa per, co per costruire eh, il suo sarcofago. Quindi... Diciamo che forse da questo punto di vista è un po' forse l'antitesi della Grecia, non c'è il personalismo, l'individualismo, ma c'è uno, uno stato fortissimo che predetermina poi la vita delle persone. Certo, ma è la scoperta dell'individuo, non so se sia un grande o non grande passo in avanti, ma lo dobbiamo ascrivere alla, men alla mentalità greca. C'è sempre da ricordare Ecateo, frammento 1, che dice «Io dico come sembra a me». Quel «os e moi do secondo me è un monumento ideologico fortissimo contro invece l'epigrafe rupestre, così parla Dario, e Dario parla per tutti. Cateo è un piccolo uomo, però dice quello che penso io, e questo secondo me è gigantesca sì. come evoluzione. E, e, e che è anche quello che, che noi troviamo invece nelle iscrizioni eh, egizie, è sempre Jed Medu in, parole che devono essere dette da, eh, in genere, gli dei, oppure sovrano. Oppure sovrano. Insomma, bravi questi greci direi tutto sommato, ecco, <ride> va bene. Grazie, grazie.